allora oggi dovevo fare una clip sui cuscinetti inerziali, ehm, però vediamo un attimo se funziona la piccola caso qui eh, dovrebbe andare anche abbastanza bene ma dunque i cuscinetti inerziali devono essere inseriti all'interno del tubo condensatore come potete vedere, non so se si vede bene, vediamo un attimo allora queste sono le RT Infinity 2023 vediamo se si riesce a vedere un po' meglio perché quello che non avevo fatto è stato fornire i dati tecnici, costruttivi, comunque mm, i cuscinetti inerziali, ricordate sempre che sono la metà del diametro dell'asta che volete usare. Ecco, poi eh, dovete inserire la frequenza la frequenza che usate ad esempio se sono aste RT oppure aste ef -NMR, tipo queste e possiamo comprendere un attimo se eh, riuscite a vedere un attimo bene cerco di farvi vedere all'interno del condensatore come sono strutturate Cuscinetti inerziali. Allora, vediamo un attimo: questo tipo di cuscinetto deve essere calibrato per frenare l'asta, quindi eh, non è adatto alla costruzione per tutti gli utenti. Ecco, in quanto serve una buona manualità e una buona precisione ecco non è importante far scorrere l'asta diciamo tipo cuscinetti a sfera in quanto correrebbe troppo e i cuscinetti inerziali permettono la calibrazione del freno dell'asta ecco questo può andare bene tipo aste EFNMR come queste oppure aste eh, a risonanza terrestre come questa, ecco vediamo come queste bene ok questa clip dovrebbe essere abbastanza completa spero che riusciate a comprendere in modo abbastanza Chiaro come devono essere montati i cuscinetti inerziali in rapporto alle varie frequenze usate.